Ciao a tutti, io sono Vivian. Se state guardando questo video è perché di certo, come me, nella vostra vita, almeno una volta, avrete sognato, avrete avuto il desiderio di poter iscrivervi ad una scuola di magia, poterne farne, farne parte, e studiare, imparare... Capire anche cosa sono le vostre potenzialità, scoprire cos'è in realtà quelle, quella sensazione che vi ha sempre contraddistinto dagli altri, quelle sensazioni che vi facevano sentire voi i diversi e questo ci porta ad una continua ricerca esteriore ma anche interiore che ci fa scavare sempre più in profondo di noi stessi e allora iniziamo a cercare un po' di qui, di là iniziamo a, a tentoni, a leggere magari su qualche testo, a fare le nostre ricerche però non c'è nulla che ci soddisfa realmente avvertiamo delle, delle dissonanze imbocchiamo diverse strade prima una poi un'altra ma qualcosa ci porta sempre al punto di partenza a dire che non è quella la strada giusta bene io vi voglio dire una cosa che per un cuore puro e per una nobile causa la strada giusta arriva e, ed è un po come il viaggio del guerriero noi ci armiamo con la nostra corazza fatta delle nostre fatiche e delle nostre lotte ci armiamo di scudo per proteggerci dai dolori dalle avversità e al nostro fianco abbiamo sempre la spada del coraggio che ci ha condotti fin qui nel nostro sentiero magico. Bene io non vi parlerò di un sentiero fiorito lungo valli incantate non, non vi posso dire che d'ora in poi sarà tutto in discesa e immaginiamo di, di poter fare un viaggio intorno alla terra e allora ci saranno sicuramente dei luoghi diversi rispetto ad altri ci sono dei luoghi con con climi agevoli, soleggiati, dei luoghi caldi, che magari ci faranno sentire a casa. E ci sono paesaggi diversi, paesaggi montuosi, dove fa più freddo, dove magari la temperatura ecco, non è così mite, le giornate sono grigie. E ci sono i deserti. Dove, dove nel deserto ci sentiamo soli, sperduti, non, smarriti, non sappiamo più cosa, cosa fare e con questo voglio dirvi che come ogni cosa nella vita la magia va conquistata e va raggiunta ed è per questo che non è per tutti e non lo è mai stato sin dall'antichità. La magia è solo per chi la sa onorare realmente. Ma tornando al nostro viaggio avremo sicuramente poi bisogno di, di una mappa, di una cartina per sapere insomma un po' dove andare. E avremo bisogno di riposarci per la notte o di rifocillarci durante il giorno e sicuramente non conosceremo tutte le lingue del mondo o tutti i dialetti di ogni singolo posto ecco prendiamo tutte queste cose come delle chiavi di cui però noi non, non ne siamo ancora in possesso quindi il dono che può fare la scuola di magia è proprio questo, di avere la conoscenza. Sapete, quando si, si arriva ad un incontro diretto con un maestro della sacra arte, lo si riconosce subito e da quel momento lui diventerà il, il, vostro, il vostro pilastro e con lui conoscerete, sperimenterete. Il vero amore, il vero rispetto, e vi assicuro che questo è un privilegio per pochi, ma, ma presto capirete che il viaggio è solo e soltanto vostro. Egli mostrerà il giusto nell'unico modo reale che possa esistere, ossia vi aiuterà a distruggere l'ego che ci ha sempre tenuti imprigionati ma poi la forza, la volontà, il coraggio, l'amore l'arrendersi, ecco quello quello dipende veramente da voi e questo secondo me è il trionfo dell'eroe adesso se ci soffermiamo un attimo eh, ci accorgiamo che in questi pochi minuti abbiamo davvero fatto un viaggio insieme perché ci siamo immaginati quei posti di visitare questi posti, avremmo sentito dentro noi stessi delle, delle sensazioni, ci saremmo impersonificati in quell'eroe, avremmo proprio, proprio immaginato di essere noi stessi quell'eroe. Bene quindi questo viaggio l'abbiamo fatto davvero, è stato un viaggio percettivo. Ecco questa parola percezione la sentirete dire spesso, la percezione effettivamente è la prima e vera chiave che apre le porte alla conoscenza e non la troverete mai scritta in nessun testo come nessuno ve la potrà mai raccontare perché è, è un qualcosa che va vissuto e che va sperimentato e quindi l'unico mio consiglio, l'unico messaggio voglio trasmettervi con questo video è di aprire il vostro cuore alla percezione perché solo così potrete vedere e constatare veramente la meraviglia che c'è oltre il velo dell'apparenza. <SILENCIO>